Abbiamo ancora il Vangelo di Marco, come è previsto nella lezione continua che avremo in questo anno liturgico. Singolare il fatto che ci viene presentato subito il primo miracolo che Gesù compie e dobbiamo riflettere su questo perché il primo miracolo è la guarigione di un indemoniato, uno spirito immondo nel corpo, nella, nella persona che è all'interno della comunità stessa perché si sta parlando della sinagoga della comunità che è nella sinagoga ci fa riflettere perché comprendiamo che dobbiamo guarire all'interno dobbiamo guardarci dentro considerare che proprio talvolta nelle nostre comunità c'è un'idea sbagliata di Dio cosa voglio dire con questo? che l'uomo della sinagoga il suo modo di relazionarsi a Cristo ci, ci fa capire che talvolta anche noi potremmo trovarci nella sua stessa situazione, in quanto cristiani dico, perché volta sembrerebbe che il Vangelo di Gesù Cristo non abbia nulla a che vedere con la nostra vita, che c'entri con noi Gesù Nazareno, così gli si scaglia il demoniato, che c'entra con noi il Vangelo, che c'entra con noi la vita di fede, all'interno delle nostre scelte personali, nella quotidianità della nostra vita, nella ferialità dei nostri giorni, che c'entra con noi? E così viviamo una sorta di frustrazione, o meglio, di schizofrenia. Magari siamo credenti, anche praticanti, ma poi, ecco, nella vita Gesù non c'entra. I suoi valori, la sua predicazione, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo, non viene applicato in modo pieno. E così anche sei venuta a rovinarci. Sì, perché quando devi rinunciare alla tua vita passata, fatta di peccati, domenica scorsa parlavamo di conversione, allora ti accorgi che devi rinunciare anche a un certo modo di essere così blando, cristiani, cristiani così come si dice all'acqua di rosa. Se Dio allora entra nella nostra vita, se Dio c'entra, allora noi diventiamo più buoni, diventiamo più accoglienti, diventiamo veramente discepoli, missionari del Vangelo, come spesso ci ricorda il Papa. Un'ultima cosa, e concludo questa breve riflessione, io so chi tu sei, il Santo di Dio. L'indemoniato fa una professione di fede, confessa chi è Gesù, il Figlio di Dio. Non basta allora conoscere Gesù, sapere chi è, fare la professione di fede. Occorre mettere in pratica i suoi insegnamenti, viverlo, attuarlo, farlo entrare nella nostra vita, perché sia in mezzo ai nostri pensieri, alle nostre azioni. Buon cammino!